Buongiorno a tutti, eccoci arrivati con un nuovo video di Air Forex, qui ovviamente sempre Arduino Schenato e come ogni sabato andiamo ad analizzare la situazione, il momento di euro su dollaro americano. Ieri ci sono stati i dati disoccupazionali americani, i non Far Payrolls che tutti voi conoscete e vediamo un po' come ha chiuso la settimana, come ha chiuso il mese e se ci saranno appunto questa settimana delle potenziali opportunità. Su questo mercato prima di iniziare come sempre se vi piacerà il video vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e se questo canale può darvi supporto di iscrivervi e attivare la campanella così da avere tutte le notifiche dei nuovi video che escono allora partiamo subito da, da che cosa sta facendo di cosa è successo ieri sull'euro dollaro se siete dei forex trader sapete che il primo venerdì del mese è il eh, giorno dedicato al dato disoccupazionale, quindi nuovi posti di lavoro del settore non agricolo creati negli Stati Uniti e il tasso di disoccupazione. Non voglio entrare nel dato perché sapete che poi io guardo la price action, però eh, il dato fa muovere il mercato, quindi crea volatilità. Non sempre, però eh, su dati importanti succede che può creare della volatilità, può creare... Eh, dei mover, sapete poi che il mercato si muove per aspettative, quindi non sempre il dato poi rappresenta per forza quello che avverrà successivamente eh, nel mercato. Bene, eh, che cosa è successo? È successo che avevamo una settimana, questo è il grafico con barre settimanali, quindi ogni barra è ogni candela è una settimana, questo qui giornaliero, sapete che questo è il mio modo di guardare il mercato per avere entrambe le view, quindi una view che è uguale in realtà però con una candela sola e ci mostra un, una fotografia un po' più ampia eh, con una certa linearità dove ci mostra anche dei livelli caldi eh, del recente e non solo recente passato ma comunque del passato e la stessa diciamo dinamica però del più breve termine su grafico giornaliero. E poi sappiamo che l'eurodollaro è un mercato eh, tendenzialmente mh, molto tecnico, quindi reagisce bene a quelle che sono le price action che si vengono a creare sul mercato. Bene, eh, allora che cosa succede? Succede che negli ultimi, negli ultimi tempi, diciamo da gennaio, che il mercato dell'eurodollaro dollaro non è, è un mercato diciamo, che ha delle tendenze, che durano svariate settimane ma non tendenze di medio lungo termine, quindi c'è una situazione in cui eh, euro-dollaro viene acquistato e venduto eh, e non c'è quindi una situazione chiara come è stata l'anno scorso dove c'era una tendenza longa abbastanza chiara di euro-dollaro e quindi nelle fasi diciamo di debolezza si poteva acquistare con più tranquillità. Qui dobbiamo lavorare più sui livelli, bisogna lavorare un po' più di fino diciamo e va bene così. anzi, eh, è molto bello, le valute eh, rispetto al mercato azionario hanno queste dinamiche che io amo, diciamo. Quindi eh, benissimo cosa è successo? È successo che settimana, non quella appena passata, ma quella scorsa avevo fatto un ottimo video. Io sull'euro-dollaro non ho fatto un, nessun trade al momento. Eh, il mercato è sceso, dopo che aveva mh, creato un po' di spike up qui di tail bar proprio ehm, la settimana precedente, questa qui verde. E questa settimana c'è stata una discesa costante fino al dato, quindi fino a venerdì. Questo noi l'avevamo trattato proprio nel, nella nostra trading room che facciamo sul mio servizio Platinum, sulla MentorC Platinum che abbiamo in EAR Forex e parlavamo proprio venerdì mattina del fatto che il mercato eh, si era probabilmente già mosso, poteva essere e era arrivato proprio su questo minimo. Sapete che poi i minimi e i massimi possono, soprattutto nel Forex, creare delle false rotture eccetera eccetera e proprio qui si è venuta a creare guardate, nel movimento la tenuta e poi pam pam non c'è stata una chiusura sopra 1.19 cosa che avrebbe eh, avuto come dire per noi che facciamo price action un, sarebbe stato un fattore più confermativo che il mercato eh, diciamo mh, sarebbe stato più forte nel poter reagire eh, verso, verso l'alto nel breve almeno in questo caso rimaniamo sempre eh, diciamo in ottica sia short che long eh, per la settimana questo cosa significa perché sembra no? <ride> dici tutto dici niente no? Eh, io nel, anche nel mie, nei miei pdf che faccio eh, come programma operativo mi do la doppia direzione cioè mercati che durante la settimana durante la settimana posso sia andare a comprare che andare a vendere sono poi dei pdf che io rilascio ovviamente appunto agli utenti iscritti al mentorship platinum così perché possano così posso condividere un po la mia view quindi io mi manterrò in questo caso sull'euro dollaro con una view proprio aperta sia short che long ma inizialmente eh, ci sarà da vedere perché eh, in questo momento storico abbiamo guardate questo falso minimo molto interessante perché arriva proprio sull'area blu che avevo segnato tempo fa che è l'area di questo appoggio qui che aveva portato sui prezzi nuovamente verso area 1.19.80 e eh, qui dopo il grande movimento c'è stato proprio eh, a livello diciamo di swing eh, c'è stato un movimento che ha portato a fare questo 1 2 3 il movimento da 3 a 4, diciamo, chiamiamolo così, non, è un, non si tratta di una tecnica particolare, ma sto parlando degli swing che si sono venuti a creare, in realtà ce n'è anche uno piccolino qua. Comunque vabbè, vedete gli swing, pam, pam quindi 1, 2, 3 e qui si è creata una pin bar con falsa rottura tra l'altro della inside della settimana scorsa. Ecco allora io in questo caso specifico potrei pensare di fare eh, nel caso in cui il mercato rompa al rialzo i massimi di venerdì, non, non è sicuro, eh, ho anche dei, degli altri trade a mercato quindi devo anche calcolare la mia gestione del rischio, ovviamente questo lo andrò a condividere se farò qualcosa nel platinum. Ma in questo caso potrei pensare di, nel caso in cui ci sia un'ulteriore forza dell'euro-dollaro, potrei pensare di andare ad acquistare con un obiettivo che è tra 1,20 e 1,20 che poi è l'area di cui parlavo anche la settimana scorsa, area che potrebbe portare appunto poi... Uh, I prezzi a ritornare anche verso uh, verso il basso e magari ritornare verso questa zona Non voglio fare colui che prevede no, nel lungo termine ma nell'ottica di breve perché poi nel trading la cosa importante è quella di guadagnare E, e, e perdere il meno possibile quando non si è dalla parte giusta quindi cercare di gestire profitti e perdere in maniera più efficace possibile eh, quindi eh, toglietevi dalla testa che il trader deve per forza prevedere il mercato non è questo ovviamente dobbiamo avere una view quindi operare secondo una view ma poi è la gestione della propria operazione che è importante quindi in questo caso molto probabilmente potrei pensare di mettermi lungo qualora il mercato vada a rompere al rialzo questo, eh, questa zona qui e eh, il primo obiettivo non lo darei non me lo darei sui massimi fatti venerdì giovedì venerdì della settimana del 22-23 di giugno, ma eh, proprio tra 1.20 e 1.20 e mezzo. Ok, quindi questa zona qui è sicuramente una zona particolarmente, particolarmente interessante. Eh, 20 e 20, probabilmente abbiamo anche un 20 e 35, un 20 e 50. Comunque, quell'area lì, poi magari potrei anche non mettere un target in macchina, ma potrei poi gestire la posizione nel caso in cui si vada verso di là e eh, chiudere manualmente, come spesso faccio nel momento in cui sono su delle aree che è giusto così. Anche perché non c'è una formula che ci dica prendi profitto lì per forza ed è uno schema fisso, è in base anche un po' a quella che è la forza o meno di quel mercato. Però questa mi sembra, almeno inizio settimana, la cosa più interessante da dirvi e da fare per quanto mi riguarda nel, nel mercato nei prossimi giorni. È ovvio che se vado lungo qui... Eh, se mi metterò lungo qui non è che mi metto lo stop loss qui ok questo ovviamente è, è molto chiaro quindi mi manterrò comunque con un paracadute ampio con l'idea che nel caso in cui il mercato dovesse fare qualcosa qua al massimo chiuderò la posizione quindi poi la gestione della posizione ripeto è molto importante è praticamente non voglio dire tutto ma quasi nel trading più che l'entrata quindi sicuramente inserirò un massimo paracadute quindi un massimo stop ampio per gestire poi nel caso in cui il mercato scenda una possibile chiusura di posizione Mm, insomma sulle zone se non tiene nemmeno le zone sotto a quel punto poi si dovrà chiudere però al di là di questo che poi ripeto è una gestione operativa personale che comunque vado a condividere sul platinum per quanto mi riguarda per questo video non c'è la pretesa di far vedere anche quello che c'è il platinum per quello ma per darvi un po' l'idea della mia view sull'euro quindi diciamo che inizialmente sarà questa la view importante che cosa però può succedere e che mi potrebbe fare cambiare completamente la view e addirittura se sono entrato long stopparmi e addirittura invertirmi o se non sono entrato long perché non è detto che faccia questa cosa che vi sto dicendo eh, io posso addirittura shortare l'euro la cosa potrebbe essere questa che in uno o due giorni non troppo di più ci sia un movimento repentino verso l'alto che venga ripreso verso il basso tipo una cosa del genere questo mi porterebbe a completamente chiudere una possibile posizione long nel caso in cui io vada a farla e addirittura a girarmi short con obiettivo 17 17 ,5. e mezzo eh, oppure in due giorni cioè che eh, succeda la rottura e che poi il giorno dopo venga completamente annullata ok quindi rottura verso l'alto qui e poi chiusura successiva verso il basso, quindi quello che può venire in un giorno può venire anche in due giorni. Una cosa di questo tipo ovviamente andrebbe assolutamente a farmi chiudere la posizione long, nel caso in cui io faccia questo posizionamento long, che ripeto non è per forza, vedrò un po' com'è lunedì mattina, mi sento e il mercato si sente, perché ovviamente ripeto, il trading è personale, quindi vedrò un attimo il da farsi ho detto che, questo verrà fatto per forza e comunque nel caso in cui faccia o non faccia il trade, il fatto che venga annullato in maniera repentina, quindi in uno o due giorni, eh, questo tipo di setup con l'1.19 che viene come numero tondo, magari sfalsato al rialzo e recuperato rapidamente, ecco questo per me diventerebbe un classico trigger short che addirittura potrebbe farmi o chiudere appunto oppure aprire addirittura una posizione l'obiettivo qui però non è enorme quindi andrei sull'1.17.50 1.17 sarebbe un trade di brevissimo termine ma magari può portare in cassa qualche soldino questo sarebbe quello che può annullare la mia, eh, la mia idea long di breve termine stiamo sempre parlando di breve termine quindi riassumendo long nel breve nel caso in cui si rompa con obiettivo 1,20, 1,20 e mezzo nel caso in cui invece venga sfalsato questo 1,19 con una o due barre eh, ravvicinate che sfalsano, che non fanno tenere i prezzi sopra 1,19 in maniera chiara ok. questo significa che ci sia proprio una chiara falsa rottura di questo 1,19 con un recupero eh, basso quindi con chiusura poi di giornata veramente eh, a 1,18 e 50 tipo qualcosa del genere perché qui comunque noi stiamo eh, su questa zona 18.46 quindi con un prezzo che ritorna con un euro dollaro che ritorna eh, a mostrarci debolezza a quel punto si potrebbe andare a girarsi o fare un posizionamento short questa è un po' l'idea a me piace anche il fatto che ci sia stato comunque il weekly mi piace molto perché ha fatto tipo una cosa di questo tipo no? ha mosso quindi questo potrebbe, potrebbe diventare uno swing low per farsi quello che vi ho detto no? quindi magari ci vorrà anche una settimana e mezza non è detto che questo avvenga subito ok perché potrebbe anche fare questo ok metterci due settimane eh, questo sarebbe top perché sarebbe un rialzo più calmo però eh, questa sarà la mia diciamo possibilità la mia possibile operatività sull'euro dollaro per la prossima settimana mi sembra abbastanza chiaro il tutto è ovvio che questa coppia di valute, ripeto non è detto che la traderò in questo caso, è sicuramente interessante, ci sono anche altre coppie di valute interessanti, io ho già dei posizionamenti eh, di un certo tipo su altre valute, però ovviamente poi sempre con una gestione del rischio si possono fare sicuramente eh, i, vari, i vari trade. Detto questo mi, mi sembra insomma, di aver detto tutto, eh, vedete come però io vado sempre a cercare di leggere quello che volevo puntualizzare la price action, quindi seppur ci, ci, ci possa essere stato qualsiasi dato, qualsiasi cosa, comunque poi deve riflettersi questo nei prezzi, al di là di tutto, perché poi è lì dove io riesco a trovare delle, un buon timing, una buona entrata, una buona uscita, una buona gestione della posizione, cioè credere in quello che vedo. E quindi siccome poi alla fine il risultato lo fanno appunto le nostre gestioni operative, i, nost i nostri comportamenti, quello che andiamo a fare, non fare le nostre decisioni, eh, basarsi su quello che vediamo e non su quello che pensiamo che il dato possa essere per cui il mercato può reagire così, mm, lasciate stare, cerchiamo di andare a ragionare e leggere quello che ci dicono invece il mercato, il prezzo in sé, price is the king, il prezzo è il re, quindi lì dobbiamo capire e ragionare su quello che ci dice. Va Bene, Bene, allora spero vi sia piaciuto, ovviamente vi chiedo sempre di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale se non siete iscritti come dicevo all'inizio, eh, commentate perché i commenti fanno sempre piacere, anzi devo dire che mh, ho visto soprattutto negli ultimi video che siete molto molto interattivi, quindi commentate, ci seguiamo, ci vediamo lì e, mh, e può diventare interessante insomma, questa rubrica che al momento sto continuando sull'euro dollaro di settimana in settimana. Benissimo, uh, quindi mi congedo, vi saluto, vi auguro ovviamente un buon weekend e a tutti gli amanti del Forex sapete che c'è questo canale per voi. Grazie a tutti e un saluto.